Abbiamo detto che se ho n oggetti diversi tra di loro e voglio contare quante sono le sequenze ordinate in cui posso disporre questi n oggetti, ottengo un numero che calcolo facendo n fattoriale, che è il numero delle permutazioni semplici, perché gli n oggetti sono tutti diversi tra di loro, quindi non ci sono ripetizioni. In molte situazioni però eh, ci serve eh, calcolare quante sono le sequenze ordinate di un tot di oggetti che sono scelti in un gruppo più ampio. Facciamo un esempio, io ho 26 lettere dell'alfabeto e voglio contare quante sono le parole eh, possibili lunghe 4 lettere, quindi di 4 lettere supponiamo diverse tra di loro. Quindi pescando quattro lettere dall'alfabeto, quante parole diverse posso ottenere parole che non abbiano ripetizioni di lettere? Parole anche di senso non compiuto, cioè senza senso. Okay? Allora, per calcolarle utilizzo banalmente il principio fondamentale del calcolo combinatorio, quindi ho quattro posizioni da occupare. Nella prima posizione posso scegliere una qualsiasi delle 26 lettere, in seconda posizione ne ho a disposizione 25 di scelte perché non voglio lettere che si ripetano e quindi devo escludere quella che già ho già utilizzato per coprire la prima posizione, eccetera. Quindi ne avrò 24 e in ultima posizione ne avrò 23. Quindi, il numero. Di disposizioni perché così si chiamano di 26 oggetti presi 4 alla volta è dato dal prodotto di 26 per 25 per 24 per 23. Se invece volessi fare lo stesso tipo di calcolo, però eh, mi interessano anche le parole in cui ci siano lettere ripetute. Utilizzo ancora il principio fondamentale del calcolo combinatorio sapendo però che questa volta le lettere non è richiesto che siano per forza diverse. Quindi questo significa che in tutte e quattro le posizioni ho 26 possibili scelte. Quindi le disposizioni di 26 oggetti presi 4 alla volta... E che si possono ripetere è dato da 26 alla quarta ok quindi in, se generalizziamo abbiamo disposizioni di n oggetti di classe k quante sono n per n meno 1 per mi fermo quando ho k fattori in questo prodotto e se fate il calcolo vedrete che il cappesimo fattore n meno k più 1 vedete qua per avere il 23 basta fare 26 meno 4 più 1 mentre le disposizioni con ripetizione di n oggetti presi k alla volta si calcola prendendo n ed elevandolo alla k spesso la formula delle disposizioni semplici la troverete scritta in un altro modo cioè la troverete scritta come n fattoriale fratto n meno k fattoriale e è un modo più semplice di scriverla ed è equivalente a questa eh, praticamente qui è come se avessimo semplificato la frazione perché al numeratore abbiamo n per n meno 1 per n meno k più 1 e poi se devo andare avanti fino a 1 perché devo calcolare n fattoriale vuol dire che qui ho n meno k fattoriale sotto ho n meno k fattoriale se semplifico mi rimane n per n meno 1 fino a n meno k più 1 quindi questo è semplicemente un modo più semplice di scrivere la formula voi utilizzate quella che preferite, tanto sono equivalenti.